Ciao! Allora, Oggi sfogliamo insieme l'album numero 17 del libro che valido fino al 23 gennaio del 2019. Questo è l'album che tutti aspettavate per tutto l'anno perché ci sono tutti i prodotti scontati fino al 40%, quindi su tutte le linee. Poi trovate delle promozioni per quanto riguarda anche i set per i capelli. E poi i prodotti fine serie: quindi tutto scontato fino al 60%, ovviamente sono fine serie, quindi e salve esaurimento scorte però c'è davvero di tanto interessante iniziamo subito a sfogliare l'album allora eccoci con l'album preferito dell'anno perché tutti i prodotti sono scontati fino al 40% e poi ci sono i prodotti fin serie quindi vedete i trattamenti per il viso scontati fino al 40% quindi davvero ottime promozioni e tutte quante le linee faccio una carrellata veloce però tutte quante sono scontate eccole qui anche non solo quelle antietà ma anche quelli per i trattamenti del viso poi troviamo il make up stessa cosa scontati sempre fino al 40 e quindi questo è davvero il caso di fare scorta sono quelle promozioni fantastiche che arrivano una volta all'anno eccoci qua tutto quanto il make up Stessa cosa per i trattamenti per la cura del corpo, quindi tutte quante le linee. Vediamo ora la promozione per eh, i capelli perché abbiamo il set di due shampoo e in questo caso sono quelli curativi, quelli stimolante o antifolfora 7,95 di 2 o quello purificante 5,95. E poi vediamo che comunque sono tutti i set 5,95 di tutte le linee, quindi nutrireparatore e dei... 3 in 1, nutrizione, detox, volume, quello in crema delicato, il concentrato e la lucentezza. Qui abbiamo quello brillantezza, ed è protezione luminosità, quello lisciante, sempre 5,95, ricci definiti e delicato. Vediamo ora alle promozioni con gli sconti fino al 60% perché sono in fine serie. Questi vanno in esaurimento e una volta esauriti e non, è, non sono più in commercio, quindi tutti i prodotti ad esempio della linea e Glossy. eccoli qua, oppure la matita Jumbo è nel colore rosa, l'ombretto, il col intenso sempre rosa, i mascara, la palette, i vari pennelli, il fondotinta, eccolo qua, il Pure Light, quello zero difetti in crema, gli smalti, i dei pennelli per nell'arte, i prodotti per nell'arte il kit pausa di dolcezza 750 che comprende tutte le mini taglie da viaggio oppure la linea Idra Vegetal, i 7 cofanetti del mattino jardin quindi Linda malva, ciliegia in fiore il set dei profumi e fino ad esaurimento anche la linea natalizia non di quest'anno ma quella dell'anno scorso quindi quella che comprendeva la bacca delle meraviglie e la vaniglia bianca e tutto in promozione, ovviamente salvo esaurimento, anche i dei piccoli pensieri, quindi le casettine. E questo era tutto l'album. Abbiamo sfogliato tutto il catalogo, avete visto che ci sono tantissime promozioni, ovviamente bisogna sbrigarsi perché sono tanti prodotti fino a fine serie, quindi una volta finiti non sono più disponibili. Come sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini e c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti e buone feste ancora con il Magico Atturale Mondo di Brochet.